Oggi non ho niente da mettermi Alla fine l'ho trovato Ma la cosa che mi ha colpito è stata che La mia giornata di oggi Almeno per quanto riguarda il vestirsi È iniziata in questo modo Non mi sono riconosciuto più Questi video mi stanno cambiando e mi sto accorgendo anche di come mi sta cambiando sulla velocità, sul ritmo, di doverci far stare le cose oggi ad esempio ero lì che pensavo faccio questa scena con l'armadio o non la faccio e a volte fai prima a fare una cosa che a pensarla me ne accorgo anche altre volte ma col videolog te ne accorgi ti viene sbattuta in faccia questa situazione Visto che è mattina ripassiamo gli impegni della giornata e poi vediamo cosa combinerò veramente. Oggi dovrò fare due cose, una incontrare quel cliente per cui ho preparato i computer ieri e magari glieli faccio trovare un po' più pronti e un'altra incontrare quel mio amico casinaro che avete visto nei video log di qualche giorno fa e poi... No, tre! Per quel cliente lì devo smontargli dei dischi che ho sul mio computer e che sto utilizzando quindi è meglio se mi muovo Prima di smontare il mio computer però finisco il lavoro che ho iniziato ieri del terzo giorno di videolog. e adesso sarò tipo al quarantesimo Sono qui con Matteo che sta vedendo i computer che prenderanno nella sua azienda che sono questo, quello su cui mettevo le mani ieri e quest'altro è un computerino che utilizzano giusto la segretaria per fare Excel, stampanti, quelle robine lì insomma Adesso è appena andato via Matteo e i computer qui alle mie spalle fra 46 ore dovranno essere pronti per la sua azienda Questa è la mia postazione del computer e adesso tirerò fuori il computer Perché i dischi che ci sono adesso nel mio computer serviranno a Matteo per i suoi due computer d'ufficio. Monterò al loro posto un altro disco che ho già preparato. In caso dovesse funzionare, è un altro bicchiere d'acqua in cui non affogherò. Forse ci siamo. funziona che bello pensavo di doverci lavorare almeno 3 ore su questo computer adesso sto facendo una formattazione a basso livello dei dischi che erano montati nel mio computer questo vuol dire che ogni traccia dei miei dati verrà cancellata da lì e saranno pronti per entrare in quel computer intanto che questo computer sta completando i suoi caricamenti ne approfitto per fare un po' di vlogging questo filo magari lo rimetto in ordine inizio a staccare la spina così sono più agevolato più tardi andrò da Bricomen e forse da altre parti a fare delle commissioni adesso <ride> potrebbe sfuggirmi qualcosa e magari preparerò anche un video per lo yoga oddio quanti video che sto facendo una volta non pensavo di poter fare tutte queste cose che bello registrare i miei video, mi accorgo di quante cose posso fare nel mio tempo. Io tolgo spesso i coperchi dei computer per fare nerdare un po' il cliente facendogli vedere quello che c'è dentro. Poi mi dimentico anch'io io dove li metto, però l'ho trovato un attimo fa ed è qui. Sono facilissimi di fissare questi computer. Sono riuscito a fissarlo con una mano avere una memoria in più a volte fa comodo perché l'altra l'ho lasciata di là per il trasferimento dati e adesso devo uscire di casa quindi spengo le luci ma questa è un Alfa 7s quindi anche con le luci spente mi sa che mi riprende il riscaldamento nella casa nuova funziona sono uscito poco fa da bricoman adesso sto per andare a fare yoga fra poco faremo yoga nidra e questo tappetino è particolarmente spesso e morbido e lo utilizzerò apposta per questo adesso invece sono appena uscito da yoga nidra fa un freddo pazzesco e forse la mia faccia è un po' cambiata con il computer un po' più bellino direi che ci siamo fra le cose che ho preso da bricoman ce ne saranno due che verranno usate molto presto una verrà usata su questo faretto sarà un filo nero che andrà al posto del suo filo originale e sarà molto più lungo omogeneo e bello da vedere e impermeabile questo qui due è questo sacchetto che ha preso il posto nel bidone dell'immondizia perché era strapieno e ce n'era bisogno come prima cosa ho svitato le viti della staffa posteriore di supporto del faretto in seguito ho svitato le 6 viti della staffa di ritenzione del vetro, quelle che tengono fermo il vetro, così da poterlo poi rimuovere. Una volta rimosso il vetro ho rimosso anche il pannellino riflettente che era tenuto fermo da 4 viti. Questo è il pannello riflettente che riflette tutta la luce. Questo invece è il trasformatore e questo è il vero led che mette la luce, questo è il filo che arriva dentro, c'è cioè qua. Questa invece è una guarnizione attraverso cui il filo passa, io metterò un altro filo che passerà attraverso la stessa guarnizione. Per mettere l'altro filo ovviamente devo rimuovere quello che c'era prima, taglio dunque i fili vicino al punto di saldatura. Proseguo poi svitando la filettatura del supporto della guarnizione. Vado quindi a riposizionare la filettatura della guarnizione sul cavo nuovo e poi vado a fissarla. Spero quindi il filo con la mia tecnica segreta che mi invidiano tutti gli elettricisti. Preparo i fili per la saldatura. Sciolgo lo stagno prima sul saldatore, poi su una rondella che andrò a unire la massa a terra con il corpo in alluminio. Con un po' di pazienza saldo la massa a terra alla rondella, i neutri con i neutri e le fasi con le fasi. Preparo della guaina termorestringente con la quale andrò a coprire il neutro e la fase. Mi aiuto con del nastro isolante per riuscire meglio nel lavoro. Con un po' di pazienza avvito la rondella della massa terra al corpo in alluminio del faretto. Rimonto quindi il corpo riflettente, il vetro e le staffe. Ridendo e saldando, anche con il secondo computer, siamo a un ottimo punto. Tutto sommato posso affermare che questa stanza ha raggiunto livelli di ordine decenti. E a me fra un po' gira la testa, quindi posso andare a dormire o quantomeno riposarmi tranquillamente. Gira davvero. Oh.